Dovrei essere in diretta, vado a controllare. Vediamo un po', se si sente. Andiamo. Buongiorno Emanuele, buongiorno Stefano, mi date una conferma che si sente tutto? si sente perfetto buongiorno a tutti questa mattina sono un po' in ritardo partirei subito con la presentazione togliamo i commenti ok buon mercoledì a tutti buona giornata a tutti io mi chiamo Chiara Gaggia e questa mattina sono qui per dare una, fare una presentazione della nostra opportunità, un'opportunità di guadagno, ma non solo, un'opportunità che ci permetterà comunque di salvaguardare quello che sono i nostri risparmi. Insomma, vi una, presenterò un'azienda una, un che ci mette al sicuro a 360 gradi. Questa presentazione sarà una panoramica, vi daremo nel dettaglio, eh, ma non nel tecnicismo, tutto quello che riguarda appunto questa opportunità. Io partirei con le slide, condividiamo. Ok, adesso un minuto che controllo io che si veda. Ma dovrebbero vedersi. Ok, quindi vi dicevo, siamo qui perché c'è un altro modo per dare vita ai nostri progetti e quindi per dare, eh, realizzare i nostri sogni. C'è un modo per creare una nuova fonte di guadagno come con le tecnologie, utilizzando le tecnologie. Che siamo noi? Noi siamo una community, siamo persone affiatate che ci accomuna, ci accomuna il sogno della libertà, della sicurezza finanziaria. E quindi siamo delle persone che utilizzano le tecnologie per dare con. non si vede, quindi che c'è mano che non si vedono. Allora, scusate, torno indietro, rifaccio la condivisione. Ok, adesso si dovrebbero vedere. Andiamo Partiamo dall'inizio. Quindi, non sto a tornare indietro. Noi siamo qui perché siamo, abbiamo trovato e utilizziamo un nuovo modo per dare vita ai nostri sogni, ai nostri progetti. Quindi un modo nuovo di creare una fonte di guadagno con le nuove tecnologie. Adesso si dovrebbero vedere, vado a controllare. Sì, perfetto. Noi siamo praticamente, come vi dicevo, delle persone che si sono ritrovate unite dallo stesso obiettivo, cioè il sogno di libertà e il sogno di una sicurezza finanziaria, perché la sicurezza finanziaria purtroppo è l'elemento che manca alla maggior parte delle persone nel mondo in cui viviamo. In quest'ultimo periodo, adesso noi non voglio fare, essere la solita pessimista, però insomma se guardiamo tutti i telegiornali, tra venti di guerra, tra mancanza di materie prime, prezzi che salgono, l'inflazione che veramente sta salendo alle stelle, questa sicurezza finanziaria diventa veramente un sogno e quindi una priorità. E noi siamo qui grazie alle tecnologie per dare punto concretezza a questi sogni, a questa sicurezza finanziaria e avere una crescita personale e finanziaria. Vediamo chi sono queste persone. Sono degli noti economisti, sono degli investitori, uomini d'affari come Robert Kiyosaki che ho alla mia sinistra e Warren Buffett che ho la mia destra. Queste persone non è che ci hanno fatto scoprire l'acqua calda, però ci, ci, hanno, ci educano a comprendere che ci sono solo quattro modi per generare denaro. Infatti una domanda che non è banale, ma da dove arrivano i, i nostri soldi? Allora, sembra una domanda banale, ma noi questa domanda ormai non ce la poniamo più perché siamo ormai incanalati in un sistema come si vede da questo quadrante, infatti il 95% delle persone, me compresa, è incanalata in questo sistema dove prevale un, il metodo tradizionale, cioè prevalgono i due, le due modalità di guadagno, come il lavoratore dipendente, quindi l'operaio e l'impiegato, oppure il lavoratore autonomo, che scambiano il loro tempo per, dare, eh, per ricevere del denaro in cambio. Mentre solo il 5% delle persone adottano le altre due modalità di, per generare guadagno. Una qual è? Una sono le persone che adottano il titolare del sistema del franchising come il McDonald's oppure il network, il network marketing che sarebbe il nostro caso. Oppure abbiamo gli investitori, sono quelle persone che investono in borsa, in oro e in cripto. Queste due modalità cosa si differenziano dalle, dalle prime due? Una persona che adotta un sistema di network marketing usa l'affiliazione, crea un sistema che lavora per, se, per, per, per lei e genera del denaro. Meglio ancora, l'investitore utilizza il denaro per generare altro denaro. Quindi diciamo che la posizione del quarto quadrante sarebbe quella posizione che tutti noi dovremmo ambire. Perché comunque libereremo il nostro tempo, ma sarebbero i soldi a lavorare per noi. Abbiamo parlato di network, il network marketing. Molti non sanno oppure hanno un'idea un po' distorta, un po' per le malinformazioni. Il network marketing è un modello di business che fattura di più di tutte le altre industrie, quindi è l'industria più redditizia al mondo, fattura più dell'industria del cinema, della musica, del calcio e del videogame. Quindi noi lavoriamo, operiamo in un settore il più redditizio al mondo. Perché è più redditizio? Perché questo settore, questo modo di fare business eh, è così redditizio? Perché eh, si basa sulla semplicità dell'acquisto, quindi una persona acquista un prodotto o un servizio condivide perché è soddisfatto questo prodotto con altre persone che a loro volta condivideranno con altre persone ed ecco che avviene semplicemente la duplicazione quindi un metodo di lavoro collaudato questa duplicazione si basa sulla fiducia reciproca quindi su un passaparola professionale perché la persona che ha acquistato il prodotto o il servizio ne è rimasto soddisfatto e molte aziende oggi adottano questo sistema di distribuire il proprio prodotto e i loro servizi anche perché gli aiuta a boicottare diciamo tanti costi come la pubblicità quindi noi siamo la migliore pubblicità ora andiamo a vedere il prodotto di questa azienda uno dei prodotti di questa azienda l'oro 24 carati di massima purezza perché l'oro? perché l'oro da sempre è riconosciuto il bene il rifugio per eccellenza ed è l'asset più redditizio al mondo. Quindi è il prodotto che ci potrà aiutare a crearci la nostra sicurezza finanziaria. L'oro ha dei pregi, ne ha molti di pregi. Come vi ho detto prima, è un bene rifugio per eccellenza. Da sempre ha dimostrato la sua capacità di resistere a gravi crisi economiche e finanziarie. E lo stiamo un po' vedendo anche in questo periodo, con tutta questa situazione che c'è per l'Ucraina, eh, i mercati oscillano un po', le, le borse oscillano, insomma il sistema finanziario, il mercato finanziario è un po' in crisi, dettato molto dalle, dalla polit dalle politiche purtroppo e dalla volontà dei nostri governanti, però l'oro aumenta, non, non diminuisce il suo prezzo, in questo periodo sta comunque aumentando e gli economisti prevedono che aumenterà sempre di più. Avremo un 2021 molto importante per quanto riguarda l'oro. In più è un metallo eterno e aumenta, come vi dicevo prima, il suo valore nel tempo. Infatti da questa slide, se noi andiamo a vedere, abbiamo fatto un confronto di cosa è successo al prezzo dell'oro nell'arco di vent'anni. Se io per acquistare un'oncia che equivale a 31,10 grammi di oro dovevo spendere 300 dollari, nel 2021 abbiamo toccato picchi di 2.100 dollari. Oggi si aggira sul 1.800-1.850. Quindi è cresciuto più del 700%. Cosa che non si può dire per altri asset che ci hanno sempre fatto credere eh, mh, sicuri, come ad esempio il mercato immobiliare. Negli ultimi anni veramente il mercato immobiliare ha avuto un picco, e se una persona ha acquistato nel 2000 una casa che valeva 200.000 euro nel 2020, nel 2021 ma anche adesso se dovesse andare a venderla per necessità o perché vuole cambiare se ricava più della metà di quello che l'ha acquistato si, si deve ritenere una persona fortunata per poi non parlare poi delle nostre monete la moneta l'euro se io vent'anni fa avessi avuto 10.0 dollari, parliamo, visto che abbiamo fatto il paragone col dollaro, parliamo di dollari. Se io avessi avuto, perché è persona fortunata 10.0 dollari e li avessi messi in banca, oggi mi ritroverei con un capitale eh, di mila dollari. Quindi la moneta si è svalutata quasi del 50%. E come vi ho detto prima, penso che ciascuno di noi quasi in questi giorni è un po' attento alle notizie. Purtroppo le nostre monete si svaluteranno ancora di più. Ma lo, ci rendiamo comunque conto nel momento in cui... andiamo. Io ieri ho visto la benzina ha superato i, le 2 euro, quando andiamo a fare la spesa nel carrello mettiamo dentro la metà di quello che mettavamo dentro prima, mentre con l'oro noi abbiamo un prodotto che aumenta il prezzo e quindi ci fa, abbiamo denaro veramente eh, valido, Col potere d'acquisto sempre in tasca non solo l'oro molte persone non lo sanno io stessa l'ho scoperto facendo questa attività è un prodotto che è esente IVA grazie al decreto 7 del 2000 quindi in un, eh, noi siamo abituati a essere tassati su tutti, abbiamo l'IVA su tutto no? scherzando si dice che fra un po' ci tasseranno anche l'aria Guardate un po', l'oro 24 carati non è, non ha, non è soggetto a IMA, in più non fa, reddito, non fa cumulo di reddito, quindi cosa vuol dire? Che nel momento in cui io dovessi compilare una dichiarazione ISI o un 730 e posseggo oro, questo oro non, dar, non andrà ad aumentare il mio reddito, quindi non, non influenza la mia situazione per ottenere eventuali bonus per mandare i figli a scuola, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, l'oro è esente IVA. In più è una moneta universale e indipendente dal sistema bancario. L'oro, come abbiamo detto prima, non dipende da, ne da nessuno. L'oro aumenta il suo valore e supera qualsiasi crisi, ma soprattutto non è, ehm, non è condizionato proprio dalla volontà delle banche e dei governi. e Anche questo è un fattore molto importante. Quindi i pregi dell'oro sono che è un bene rifugio, aumenta il suo valore nel tempo, l'abbiamo visto in vent'anni aumentato più del 700%, è esente IVA, combatte l'inflazione perché mantiene il suo potere d'acquisto, quindi è un prodotto che veramente ci potrà assicurare un futuro e avere una pensione dignitosa. Quindi pensare di farsi una scorta di oro anche partendo pian pianino è una, una mossa molto intelligente, ma soprattutto che ci metterà al riparo. Parlando di network, qui vediamo due persone che hanno, che hanno costruito delle, dei colossi, come Facebook e come Amazon. Come hanno fatto questi personaggi a raggiungere il loro successo? Hanno creato un progetto, l'hanno proposto alle persone, molte delle quali i tempi gli hanno dato dei visionari, ma chi ha creduto in loro ha portato avanti questo progetto espandendolo sempre di più, parlandone sempre di più quindi hanno costruito delle reti il network marketing funziona costruendo reti ma non solo un business deve, per, essere, per avere successo deve avere un prodotto, noi abbiamo visto abbiamo loro ma ne vedremo altri, deve avere un'azienda, un mercato ma deve avere anche altre caratteristiche scusate sono andata un po' oltre, deve essere storico, deve essere sostenibile, tecnologico e innovativo. Ora andiamo a vedere un po' questi quattro punti che sono molto importanti. La storicità ci deve essere perché un'azienda deve avere un'esperienza alle spalle, l'esperienza automaticamente la fa stare sul mercato, quindi la storicità, la, la fa stare sul mercato, la fa rendere eh, competitiva e quindi la fa crescere con piani di sviluppo e quindi vuol dire che è un'azienda sostenibile. Tecnologica perché eh, oggi come oggi se non si è presenti in internet la crescita di un'azienda non dico che è impossibile ma è molto molto lenta. In più le, le aziende entrando utilizzano le tecnologie high tech, le tecnologie di successo come può essere una piattaforma, la nostra piattaforma che vi sto presentando, ma noi ne conosciamo tante di piattaforme. Abbiamo la stessa piattaforma di Facebook, di Amazon, abbiamo Bookie, abbiamo Airbnb. Insomma, sono tutte piattaforme che ci hanno facilitato la vita, perché noi acquistiamo ormai quasi tutto online, guardiamo film, condividiamo la nostra vita con eh, le piattaforme, giochiamo... Eh, facciamo bonifici bancari, oggi come oggi le piattaforme esistono anche per il mondo della scuola, ormai i genitori non si recano più presso la scuola, ma hanno questo registro elettronico attraverso le piattaforme delle varie scuole e interagiscono con, eh, con eh, i professori e con tutto il sistema scolastico. Quindi perché non utilizzare una piattaforma per guadagnare e per crearci la nostra sicurezza? Quindi le tecnologie ormai fanno parte di noi. Dobbiamo solo cambiare un po' la visione e pensare che come facciamo tutto il resto è possibile anche lavorare e anche guadagnare. Deve essere innovativa, ormai oh, sono andata avanti, vabbè, deve essere innovativa perché, perché se un'azienda eh, usa le tecnologie, ha il prodotto buono, però non guarda ciò che gli sta intorno e quindi non va a pari passo con il mercato, con tutto quello che c'è fuori dalle, dalle nostre porte, un'azienda non può resistere, quindi un'azienda deve mettere in atto piani di sviluppo e innovarsi sempre di più, quindi essere sempre più competitiva e essere sempre più all'avanguardia. E la nostra piattaforma, come vi poi vi presenterò, è un'azienda che, è un che eh, raggruppa tutti questi elementi. Noi abbiamo fatto la nostra scelta, crediamo in ciò che ha superato la prova nel tempo, in ciò che ha dimostrato la sua affidabilità, quindi noi crediamo nel loro, per tutti i motivi che vi abbiamo detto prima. Parliamo un po' dell'azienda. Allora, questa azienda è nata nel 2017 come un semplice negozio di, oro, di vendita di oro 24 carati massima purezza. Questo fatto ci ricorda un po' Amazon, no? che è nato come un semplice negozio di, libri, di vendita di libri, per poi diventare un negozio, io dico, eh, completo in, al mondo in assoluto. Quindi noi siamo partiti nel, 2017 con, nel 2010 scusate, con la Globa Intergold, che era un semplice negozio di vendita di oro da investimento, e in dieci anni, grazie alla sua innovazione, grazie allo sviluppo, grazie alla sua competitività, <coughs> È diventata una holding internazionale dieci anni dopo. Presenta 11 anni di esperienza, scusate, la holding internazionale ha sede in Canada e la Global Success Management. Ha 11 anni di esperienza nel mercato mondiale, quindi abbiamo una storicità, abbiamo un'esperienza, quindi abbiamo una garanzia. Siamo presenti in 200 paesi del mondo e vantiamo 5 milioni di clienti e partner soddisfatti, appunto, in tutto il mondo. Ora vediamo l'innovazione e cominciamo a introdurre un altro prodotto che è la moneta, è la criptovaluta. Allora, la piattaforma online Gigos si è guardata intorno, ha visto quello che sta succedendo intorno a noi, la criptovaluta che ci piaccia o no, sarà la moneta di scambio eh, per eccellenza. È un futuro ormai già <ride> entrato nelle nostre case, anche se poche persone eh, non conoscono ancora molto bene questo prodotto. O meglio, ne sentono parlare, si fanno... in. in eh, incuriosire e ingolosire da tutte altre piattaforme che promettono guadagni enormi e conoscono così magari in modo fallimentare la moneta cripto. La criptovaluta è una moneta che permette di scambiare, di fare transazioni in modo veramente molto veloce, molto sicuro, ma soprattutto con la tecnologia blockchain, quindi con un sistema decentralizzato, Ehm, esclude terzi quindi esclude le banche una persona può fare una transazione con un'altra persona senza neanche quasi conoscerla è un modello quindi Gigos utilizza un proprio protocollo sulla base di questa tecnologia blockchain e ha sviluppato delle proprie monete digitali e ha il progetto nel 2023 di entrare nel profittevole mercato della DeFi quindi del sistema decentralizzato Vediamo queste monete, allora l'azienda ha emesso una prima moneta che è una moneta stabile che è la ghost coin, è una nostra moneta interna, è una moneta che un ghost vale 50 euro, è una moneta che noi utilizziamo esclusivamente all'interno della piattaforma che ci permette quindi di fare tutte le transazioni in veramente in un modo, non dico in, in due secondi ma a una velocità veramente sbalorditiva. Poi hai messo come progetto e quindi come futuro, come innovazione, come competitività, come possibilità di dare a noi di creare altro profitto la moneta GigoCoin che entrerà appunto nel 2023, nei primi mesi del 2023 nel protocollo della DeFi. Questa è una moneta volatile, cosa vuol dire? Una moneta che aumenta eh, sempre di più il suo valore in base alla richiesta. Questa moneta l'azienda l'ha emessa il 12 dicembre del 2021, l'ha emessa che valeva 1 euro, oggi a distanza di due mesi siamo già a 7,52 centesimi. quindi la richiesta c'è perché è importante pensare di avere questa moneta adesso. Per, secondo me per due motivi. Il primo motivo è perché è una moneta che comunque entrerà in un sistema della de, de decentralizzazione, quindi nel mondo delle cripto e quindi sicuramente vedendo anche la crescita avremo dei profitti. In secondo luogo perché noi avremo la possibilità di entrare in questo mondo, conoscerlo con un'azienda alle spalle veramente che ci fa da garante, perché è un'azienda che vende oro, è un'azienda che ha dimostrato la sua stabilità, la sua serietà e quindi ci è data la possibilità di entrare in un mondo che sarà per noi inevitabile, accompagnati, io dico, te, eh, tenuti per mano. E questo è molto importante. Devo dire, oltretutto, torno indietro, faccio un passo, che fino al 31 marzo di quest'anno l'azienda... Ha dato la possibilità di acquistare questa moneta per i clienti nuovi, eh, la possibilità di acquistare questa moneta a metà prezzo. Quindi, fino al 31 marzo di del 2022, chiunque voglia acquistare questa moneta potrà acquistarlo con lo sconto del 50%. Ora andiamo a vedere i prodotti e i servizi della piattaforma. I prodotti, grossomodo, li abbiamo visti quasi tutti. Abbiamo visto l'oro 24 carati, eh, che per il cliente abbonato darà uno sconto sull'acquisto dell'8%. Abbiamo la criptovaluta, che è la nostra gigo, che ci darà un interesse annuo in cripto del 43%. E infine, eh, ma non meno importante, eh, sono i titoli obbligazionari che ha emesso questa azienda. Come vi ho detto, questa azienda in dieci anni si è sviluppata è diventata una hold internazionale e siccome è un'azienda molto ambiziosa e che continua a progettare e fare piani di sviluppo, ha fatto tutto un percorso di controlli con gli enti governativi canadesi che sono abbastanza tosti per poter emettere i titoli obbligazionari e quindi dare la possibilità a, a noi business partner di diventare socio con proprietari di un'azienda l'azienda ha già emesso due, una partita di titoli obbligazionari li ha emessi nel 2017 si è appena concluso il triennio è un titolo che è partito che valeva 10 euro oggi vale 236 euro e finito questo triennio, questa prima partita, ha emesso una seconda partita di titoli che noi chiamiamo round 2, è partita sempre con un valore di 10 euro e oggi questo titolo vale 56 euro. Quindi è un titolo che si sta comportando come il primo, è un titolo in continua crescita, entrerà in borsa con un altro progetto molto ambizioso che l'Aipo cosa vuol dire l'azienda entrerà in borsa con un'offerta pubblica quindi noi nel, nel 31 dicembre del 2025 nel momento in cui l'azienda entrerà in borsa noi passeremo da essere obbligazionisti ad essere azionisti, quindi potremo partecipare ai dividendi e avere ulteriori profitti anche con questo prodotto io sostengo che l'azienda ha dato veramente un eh, ci sta dando una grossa mano perché i risparmiatori, piccoli risparmiatori come posso essere io, sono ben lontani da tutti questi prodotti finanziari. Si mettono sempre in mano ad altre persone e non sempre le cose vanno bene. Affidandoci a questa azienda, noi abbiamo la possibilità anche qui di entrare in un mercato, in questo caso quello borsistico, accompagnati come ho detto prima, presi per mano da un'azienda che vuole solo crescere, vuole guadagnare e quindi aiuterà noi stessi a guadagnare, a creare profitto, ma soprattutto con questi prodotti vuole che le persone raggiungano la sicurezza finanziaria, perché con loro e con dei titoli, che, con delle azioni, sicuramente la sicurezza finanziaria noi la otterremo. Altro da dire su questi prodotti? Mh, sto facendo... Mh, no. Mh, magari poi vediamo più avanti. Allora, questi... Innanzitutto, come si accede alla piattaforma Gigos? Allora, la piattaforma Gigos prevede, come abbiamo visto, due clienti, facciamo un turno indietro un passo, dai, così lo vediamo insieme, attraverso un abbonamento eh, che è una sottoscrizione che ha validità annuale. Ci sono quattro tipi di abbonamento, Abbiamo l'abbonamento Smart che ha un costo di 235 euro, la Pro 385 euro, l'Accord che ha un prezzo di sottoscrizione di 485 e la Line che prevede un prezzo di sottoscrizione di 885 euro. Allora, questo abbonamento cosa dà appunto al cliente? Dà la possibilità di acquistare oro con lo sconto dell'8%, ma dà la possibilità di avere il cavo di sicurezza, dà la possibilità al cliente di partecipare ad altri progetti, quindi con dei vantaggi veramente importanti che ci sono poi all'interno della piattaforma che noi non possiamo stare a spiegare in una presentazione, se no vi dovrete tenere qua, minimo fino all'una. Poi, come vi ho detto prima, può acquistare la cripto oppure può acquistare i titoli obbligazionari. Il cliente abbonato può decidere di eh, fare attività, quindi stipulare un accordo etico con l'azienda, la, non deve firmare niente di, di, diciamo, di importante, di vincolante, ma è solo un accordo etico. Cioè una persona si impegna a divulgare le notizie e quindi far conoscere questa piattaforma con i suoi prodotti in modo serio, in modo onesto e soprattutto in modo sincero. Quindi questo abbonamento alla persona che decide di fare attività lo fa diventare business partner perché vuole guadagnare da questa attività dà l'accesso a dei programmi di marketing, quindi a dei programmi consolidati, svilupp che, hanno, che ci sviluppano dei guadagni e quindi che ci permettono di creare attraverso la costruzione di una rete la nostra, una nostra rendita. Sono i programmi Goal Set e il programma Fractal. Allora, il programma Goal Set è un programma molto intelligente, di, dove vengono inserite le nostre raccomandazioni, e permette di generare buono appunto attraverso lo sviluppo dei classi, che sono delle tavole contabili. Ora, noi non entriamo nei tecnicismi, ma è importante dire che queste tavole contabili, una volta che sono concluse, che hanno sviluppato il loro processo, creano dei bonus in base all'abbonamento che abbiamo fatto che vanno da un minimo di 600 euro a un massimo di 2400 euro ma dove sta la genialità di questo, di questo eh, programma? è che questi, questi bonus che noi vediamo possono diventare ciclici e illimitati perché? perché si basano appunto sulla condivisione e la costruzione della rete quindi è veramente sono dei bonus che dipenderanno da noi farli diventare ciclici e illimitati e se noi guardiamo il bonus da 2400 euro senza togliere quello di 600 di tutto rispetto ma quello di 2400 euro ci dovrebbe far riflettere perché è più, è il doppio di uno stipendio ormai di una persona che lavora nel mondo tradizionale quindi nel quadrante come se vi ricordate prima fa di una persona il 95% delle persone hanno stipendio di 1200-1300 euro per, grazie comunque anche all'inflazione le nostre monete non valgono più niente l'altro programma è il programma Fractal che permette di generare dei bonus giornalieri attraverso che cosa? attraverso dei token che sono dei gettoni che ci vengono rilasciati gratuitamente e quindi gratuitamente noi acquistando o la moneta GICO o, o la GICO coin che è la nostra criptovaluta che vi ricordo eh, fino al 31 marzo è in promozione perché siamo in prelancio e quindi si può acquistare al 50% quindi con uno sconto oppure acquistando i titoli obbligazionari l'azienda ci regala questi gettoni che ci permetteranno di entrare gratuitamente in questo magico programma che ci farà generare dei giornalieri e che saranno disponibili in 48 ore anche qui non si può entrare nei tecnicismi perché sarebbe veramente troppo, sarebbero troppe notizie non sono importanti i tecnicismi ma è importante capire la potenzialità e i prodotti che vi stiamo proponendo perché come in tutti i lavori, comunque uno inizia, poi strada facendo impara quello che è la, la, il modo di svilupparlo, ma è importante conoscere l'azienda, ma soprattutto è capire l'importanza che ha l'oro 24 carati. E poi l'importanza che avrà anche la nostra criptovaluta, perché comunque è un'azienda che... Seria è un'azienda che fa da garante e i titoli obbligazionari. Non vi ho detto una cosa dei titoli obbligazionari, che hanno, oltre che avere una caratteristica che c'è la rivalutazione del capitale, quindi cosa vuol dire che se io acquisto oggi il mio titolo che vale 56 euro e al 31 dicembre del 2025 euro questo titolo varrà a 250 euro, il mio capitale crescerà in base alla crescita proprio del titolo. E questo è un fattore molto importante. In più sono titoli che hanno un codice identificativo EASING, quindi è un prodotto finanziario rintracciabile, ma soprattutto sono garantiti dal gold standard. Cosa vuol dire? Che la metà dei titoli che io posseggo sono garantiti da oro 24 carati. In questa slide vi abbiamo messo dei pacchetti standard per l'accesso a questo programma Frata, quindi acquistando i certificati oppure acquistando la criptovaluta, che vanno da 450, 1.800, 3003, ma in realtà poi non c'è il limite di entrata. Ci sono veramente tante opzioni. Anche qui il consiglio che io posso dare è quello di focalizzarsi veramente su quello che è il sistema, la modalità di lavoro che vi abbiamo detto, è il network marketing, che è un sistema molto semplice. Con questo non vuol dire che non facendo niente noi guadagniamo. Dobbiamo lavorare, dobbiamo formarci, dobbiamo Conoscere il sistema, ma con le tecnologie, con le, la fortuna che abbiamo noi di avere la formazione gratuita, non eh, ci si piegano dieci anni, ci vuole un po' di tempo per ingranare, ma è un bellissimo lavoro. Qua mi sono stavo navigando un po' nei miei pensieri perché si vorrebbe dire tante cose, ma il tempo è quello che. È. L'altro programma che abbiamo è il quel programma di leadership, che è il programma che tutti dovremmo raggiungere, perché è il programma che ci dà la vera libertà finanziaria, perché è il programma che nel momento in cui io divento leader mi farà ricevere bonus passivi da tutta la rete che io ho generato. Quindi ogni volta che aiuterò un, un mio diretto, un mio business partner, un cliente a acquistare un prodotto, io nel momento in cui sono leader riceverò un bonus passivo. Oltretutto nel momento in cui si diventa leader si possono in base al livello raggiungere dei premi, anche questi veramente molto importanti. Essere leader vuol dire essere un punto di riferimento non solo per l'azienda, ma anche per tutta la squadra che noi andremo a costruire. I livelli di crescita e quindi di carriera sono 15, quindi una bella carriera da, da incominciare a sviluppare. Come utilizzare i nostri bonus? I bonus che noi riceviamo li possiamo convertire in oro fisico 24 carati, massima purezza, ed è, sarebbe una cosa molto intelligente per tutti i fattori che vi ho detto prima, Possiamo fare una richiesta di bonifico bancario, permettetemi la battuta anche no. <ride> le banche lasciamo no. Vabbè, comunque, la persona se ha necessità può farsi fare un, uh, un bonifico bancario, può acquistare le nostre monete interne, la Ghostcoin o la GigoCoin può acquistare i titoli obbligazionari convertibili in azione oppure può acquistare dei coupon, dei codici di attivazione che come ormai anche questi sono termini che noi conosciamo per altre piattaforme, sono dei tecnicismi che vengono messi in atto per rendere più dinamico tutto il sistema, quindi più dinamica la piattaforma. Perché scegliere Gigos? Innanzitutto perché ha una storicità e quindi, come vi abbiamo detto, ha 11 anni di esperienza nel mercato online. Essere 11 anni e avere avuto uno sviluppo come ha avuto questa piattaforma equivale ad un'azienda nel tradizionale 40-50 anni. Abbiamo un prodotto sicuro, l'Oro 24 Karate, che ha un valore storico, ha una popolarità storica, è un prodotto che non perderà mai il suo potere d'acquisto, anzi lo aumenta. Possiamo acquistare con i nostri soldi se clienti abbonati oppure eh, convertire eh, tramite i nostri bonus, se decidiamo di fare attività in oro, 24 carati, i nostri bonus in modo sicuro, vantaggioso e quindi anche conveniente. Possiamo sviluppare guadagni elevati, rapidi, passivi, anche qui dipende molto da noi. No, abbiamo lo strumento, abbiamo l'azienda, abbiamo formazione gratuita, quindi dipende da noi, certo che se io questa attività la prendo un po' così, oggi la faccio, domani magari no, poi la riprendo fra due giorni. Cioè è un, questo è, Non è bello chiamarlo lavoro, però chiamiamolo lavoro, perché il lavoro è una cosa dignitosa, il lavoro è quello che è l'articolo 1, se non dico la garzata, delle, oltre che la salute della nostra Costituzione. cioè Il lavoro nobilita l'uomo, quindi è anche bella. Purtroppo la parola lavoro ce l'hanno distrutta un po' il mondo tradizionale. Però se noi prendiamo questa attività come un lavoro serio, ci impegniamo, poi i risultati arrivano, è una conseguenza. C'è anche da dire che molta gente dice «ah oh, ci devo mettere il tempo», ma se siamo disposti a, a lavorare 41 anni, ormai più perché siamo 42-43 anni, per raggiungere una pensione, misera perché mi dispiace dirlo, ma è così… Non siamo disposti a metterci un annetto, due anni per formarci, ma nel frattempo che noi ci formiamo i risultati possono comunque venire. Il bello di questa attività è anche questo. Non è detto che io debba per forza essere uno scello come del Network Marketing per crearmi la mia rete. Io inizio, lavoro, mi impegno, mi formo, ma nel frattempo condivido questa piattaforma con altre persone, condivido l'importanza dell'oro che ha soprattutto in questi termini ed ecco che la mia attività prende, eh, prende corso. Abbiamo programmi di marketing sostenibile, li abbiamo solo intravisti, abbiamo visto che ci generano dei bonus sia attivi che passivi. Scusate, sono andata indietro. No, non sono andata indietro. E senza autoconsumo e senza qualifiche mensili anche questo è molto importante perché con questa attività noi eh, ci abboniamo, facciamo la nostra sottoscrizione acquistiamo un prodotto della piattaforma o la cripto o, o i titoli o l'abbonamento e eh, abbiamo tutto il tempo di, eh, di, di iniziare a lavorare, cioè non abbiamo quella tegola sulla testa che ogni mese dobbiamo raggiungere per forza un obiettivo e quindi non abbiamo questo stress. Come vi ho detto prima, abbiamo formazione online gratuita, perché comunque ci sono persone che fanno questa attività come piano A, ormai è diventata la, la loro attività principale, e sulla base della loro esperienza e gratuitamente ci viene insegnato un sistema, un metodo di lavoro, quindi è, è collaudato, è, che funziona. Abbiamo una crescita personale e professionale, io stessa sono qui a presentare, lo dico sempre, ma più avrei pensato di andare in diretta in Facebook e presentare questa, questa attività, nel mio caso, ma non per timidezza, ma per, perché è una cosa che non, non rientrava nei, nei miei schemi. E con le, con, la, con le formazioni, con la crescita personale, ecco che si cresce, si, ci si forma. Si, si arriva anche a presentare libertà di gestione del proprio tempo perché è un'attività che noi la possiamo fare quando vogliamo è perfettamente coincide perfettamente anche con il lavoro tradizionale e con la famiglia anzi è un'attività che io, quando si parla di famiglia eh, dico sempre che può essere sviluppata insieme nell'ambito familiare e facciamo parte di una famiglia globale perché siamo un business internazionale, abbiamo visto che siamo presenti in 200 paesi, quindi veramente abbiamo ampio raggio d'azione. Con la possibilità anche di conoscere, non solo per i guadagni, ma anche per una crescita nostra, per una cultura nostra, altre persone che fanno parte, che vivono dall'altra parte del mondo. Allora, se hai visto questa presentazione, ti stai domandando come poter iniziare, il consiglio che io do sempre è di iniziare quindi con un'iscrizione gratuita che ci permette di entrare nella piattaforma e dare un occhio alla piattaforma comunque di farlo con la persona che ti ha fatto conoscere questa bellissima opportunità. Una volta che ti sei registrato gratuitamente tramite quindi un codice di invito, dovrai leggere attentamente i termini e le condizioni, dovrai inserire i documenti, anche qui la serietà dell'azienda, perché l'azienda vuole sapere chi per lei opera nel mondo, chi per lei pro, eh, propone i prodotti, acquistare uno, dei prodotti, uno o più prodotti della piattaforma, prodotti che vi ho presentato, una volta che avrai soddisfatto queste quattro condizioni, ti connetterai immediatamente al sistema di lavoro, entrerai nella tua squadra e inizierai a creare la tua sicurezza finanziaria. Ci sono dei rischi? Sì l'unico vero rischio sarà quello di migliorare la tua vita a 360 gradi non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista personale perché lavorando con questa modalità di lavoro che è il network marketing tu veramente cambi il modo tuo, non di essere perché ciascuno di noi poi rimane quello che è però si impara, perché ormai siamo diseducati a essere positivi a guardare sempre il lato bello delle cose, a condividere con le persone, si entra in contatto con altre persone, per cui anche il carattere viene un po' modificato, ad esempio io sono un po' una permalosa e con questa attività, guai a dirmi qualcosa, che magari me la leggo al dito, non me la porto avanti, ma al momento ci rimango un po' male, con questa attività sto smussando dei lati del mio carattere che sicuramente mi sta portando beneficio. Allora, la presentazione è finita, torno con voi e andiamo a dare i saluti. Allora, Emanuele, ho salutato prima, buongiorno Emanuele. Buongiorno Stefano, Stefano Di Pogno è il nostro leader della Globa Italia, è una persona che fa formazione al giovedì sera. Gratuitamente, andiamo a vedere. Oh, buongiorno Matilde. Matilde è una leader della, del mio team. Buongiorno Matilde, grazie per avermi sostenuta. Buongiorno Gigi. Anche Gigi è un altro leader della piattaforma Gigos. Andiamo a vedere se c'è. Gianluca Righi, io non so, io non posso conoscere tutti ehm, se sei venuto perché hai visto il mio post, se ti ha invitato qualcuno, se fai già parte di Gigos, non lo so. Se nel caso tu non facessi parte di Gigos, questo commento: wow! Mi fa pensare che comunque la cosa ti sia piaciuta, penso che ti sia piaciuto molto anche il discorso dell'oro. Ti invito a prendere contatti e magari approfondire questa attività. E... Christel, ciao Chiara, buongiorno, scusami, qui sono autoinvitata. Ma Christel sei sempre la benvenuta, non, qui non bisogna eh, essere autoinvitati o invitarsi una persona ha piacere di ricevere le informazioni e comunque si è sempre la benvenuta. Sandro Grande, andiamo, grazie Sandro. Stefano. Ciao Stefano. Chris dice, concordo, Chris è una persona che si, aff che si sta affacciando a questa piattaforma, una, io ritengo che è una persona che... Eh, Chris, scusami se mi permetto, si è documentata, ha guardato, ha fatto i confronti, è in fase ancora di decisione, però è una persona sicuramente che sta cercando qualcosa, è una persona che ha capito, eh, io penso non solo dal punto di vista del guadagno, ma ho conosciuto Chris, è una persona molto ricca e che vuole proprio interiormente che si vuole arricchire ancora di più. Mi sono permessa, eh Chris, D'altronde vedo il tuo messaggio. Matilde dice, che con un semplice clic facciamo tutto. È vero, oggi abbiamo le tecnologie, abbiamo... poi ognuno preferisce la propria tecnologia. Io ad esempio col cellulare sono imprendatissima e faccio danni, però abbiamo dei cellulari veramente che sono dei piccoli computer e con un cellulare in qualsiasi parte... Io ieri sera eh, ascoltavo la mia formazione perché... Eh, io lavoro, faccio un mondo tradizionale, ho un lavoro tradizionale, faccio i turni e quindi devo far coincidere un po' gli orari e attraverso il mio cellulare, due cuffiettine, io ero con la, il mio team a formarmi. Sandra Veneziano, un'altra leader del nostro team, eh, ci dice impre, eh, informazioni preziose, vero, gra, eh, grazie Sandra. Cioè che Mi prendo qualche complimento, grazie Gigi grazie Stefano andiamo a vedere se per caso c'è qualche domanda Chris è entusiasta chissà ti aspetto bene domande non ce ne sono niente io rinnovo l'invito a risentirci mercoledì prossimo io presenterò di sera però a lunedì e al venerdì nelle nostre sale zoom noi presentiamo eh, quindi se una persona dovesse essere interessata, sui nostri profili vengono messi tutti i link d'accesso, le password eccetera, vengono poi rilasciate. Quindi il lunedì, il venerdì e il mercoledì in modo alternato io eh, una settimana sì e una settimana no la faccio di sera o di mattina. Grazie a tutti per avermi sostenuta, per avermi ascoltata e buona giornata a tutti e buon fine settimana.